Andrea, qualche minuto fa mi è arrivato, assieme al Minion, un pacco di Running Warehouse in realtà potrebbe essere anche Tennis Warehouse, ma hanno aggiunto Total paddle. non so, adesso dovremmo anche noi iniziare a fare il paddle. Dire di andare a giocare a paddle, io che adesso sarò più impopolare del solito, l'odio perché credo che sia, eh, come si dice, la costola del tennis eh, sbagliata contando che non so giocare neanche a tennis e quindi potrei essere più bravo a padel però vabbè non, non mi fa impazzire come idea cioè mi piace solo perché avvicina più gente allo sport ma infatti il mio fisioterapista mi ha detto che la gente si sta infortunando giocando a padel prima giocava a calcetto, adesso gioca a padel comunque ti lancio questa uh, scatola di una scarpa super innovativa, di un marchio super innovativo e eh, sono curioso di capire se riuscirai a indovinarlo vediamo, però Lancia lo, lo tira così lo tira. è improbabile che tu possa indovinarlo però io te lo, tiro, te lo tiro bene vai lo lancia sempre girando sì e poi assolutamente devi fare in modo di non mostrare il mio indirizzo non perché nessuno mi debba mandare nulla ma perché altrimenti lo devo blurrare e di conseguenza ci devo dedicare un'ora in più per farlo ma intanto che dici una frase sono riuscito ad aprirlo, ormai sono a livello di pro... A me piace sempre tanto di far aprire i pacchi. Ma non guardare di che colore è la scatola. Non l'ho guardata. Ti ma la detto. scarpa di che colore è però? Allora Andrea mi devi dire quanto pesa, di che marchio si tratta e se riesci, ma non credo che ci riuscirai mai, di che scarpa si tratta quanto ci facciamo che la scopro? che scopri il marchio? secondo me è improbabile no no, ti dico anche che scarpa è questa vai allora, ti dico una roba ormai qua c'è il baffo c'è il baffo, bravo questo, questo ho assolutamente indovinato è eh, la Pegasus 39 è eh, la Pegasus 39 però devi dire di che colore è? E eh, come faccio a guardare? No, appunto, no, però questo. Eh, credo che sia allora quella bianca e rossa che è uscita come primo colore. Non è quella bianca e rossa, no. però comunque è assolutamente bianca e la Posso puoi guardare. Eh. Puoi guardare. Mizziga. Questa è da fastidio agli occhi con, con la luce e non l'avevo neanche visto questo colore qua. L'altro colore indegno è quello nero, immagino. per fortuna. Quello nero non l'ho voluto prendere perché altrimenti mi avessi licenziato, quindi non so come avrei fatto. Allora, questo qua è il tuo numero, quindi adesso vediamo. Io te lo dico che qua in frango la regola me la prenderò anche io. Eh. Se la volevi del tuo numero la potev lo potevamo fare, non è che ci fosse... Ne prendiamo due, lo sai che questa qua è sempre due. Fondamentalmente comunque è sempre una scarpa su cui è... che vai sul sicuro, tranne qualche modellino che ultimamente l'avevano steccato, però alla fine una scarpa popolare che fa il suo sporco lavoro, quindi molto, poi a me piace comunque correre il in, in realtà, Andrea, io volevo aspettare che arrivasse anche le, le, le Invincible Run 2 in modo tale che con i cofi eh, che ci stanno offrendo negli ultimi giorni eh, potessimo comunque... Eh, fare la recensione. Vedo che hanno cambiato un pochino il tallone, la, la mescola è molto più morbida, sembra il waf waffle, waffle vecchio, non l'hai presa bianca perché arriva l'estate così su di poco. Tomaia bella, piena, morbida e adesso appena me lo dici la, la provo. Per il resto, beh, credo che rispetto al modello prima l'han cambiata un sacco perché lo zoom c'è e ci dovrebbe essere dello zoom X o così. Cos'è che è questo? Waffle? Cos'è che è questo materiale qua? Andrea facciamo una cosa, tu la guardi un attimo, la provi, facciamo due minuti di brainstorming e poi dopo eh, ti faccio tre o quattro domande in modo tale che poi facciamo la prima pre-review di questa, di questa scarpa, ok? Vai, io intanto la metto su. Andrea allora cosa ne pensi di queste eh, Pegasus 39? La prima sensazione qual è? La prima sensazione è che ci vorrei correre perché sia il tatto che comunque poi messa al piede è stramorbida. Ti dico che è strano perché toccando l'interno dove c'è il cuscinetto invece sembra bella dura, durissima. Invece poi messa al piede forse i 65-70 kg la, fanno, la, la rendono morbidissima. Una domanda, secondo te a livello di Tomaia come è cambiata? Allora, la tomaia non me la ricordo così tanto, questa qua mi sembra tanto, tanto morbida, sicuramente tanto, tanto imbottita. Una delle tomaie classiche, che non diciamo classiche, ma con qualche cosa del presente barra futuro, perché è la parte più esterna comunque con la plastichina leggera leggera ma sabato in pista correremo assieme ti filmerò oppure no? sabato in pista se me lo dici metto su anche il calzino bianco che con questa qua ci sta una carema a livello di tallone come l'hai vista c'è sempre questo dibattito sul tallone morbido, duro, in questo caso come la senti? Il peggio del peggio l'avevo avuto con la 36, che era quella là verde, te la ricordi, che l'avevo provata in pista, forse a Fionda, su dei 400 e quella mi dava l'idea di scappare un pochino via. Poi, sinceramente, sui lenti non l'ho sentita così mancante, ma anzi, negli ultimi modelli, si è visto, è un po' meno buttato all'indietro e comunque un po' più contenitivo. Quindi diciamo che è rimasta quell'idea. Eh, fondamentalmente non mi ha mai dato problemi, non l'ho mai sentita. Quindi per me va bene così. Invece a livello di flessibilità che sensazione hai avuto? È cambiata? Io penso che sia comunque molto, molto, molto flessibile. Guarda, sì, sì, direi di sì. Questa mescola che non ho ancora capito cos'è, perché non è... C'è cioè qua c'è scritto Erzuma e è quello è il cuscinetto interno. Dovrebbe essere, sapevo, che ci dovevano mettere dallo Zoom X eh, sicuramente non è Zoom X Premium eh, Direi che sono ritornati, se non al Zoom X non Premium è eh, il Waffle vecchio che c'era sulle, sulle altre scarpe, non saprei dirti sicuramente non è il React, cioè non mi sembra React, boh! Nei prossimi giorni Andrea, comunque faremo la recensione completa invece a livello di tallone, di stabilità che sensazione hai avuto e cosa ne pensi secondo te è una scarpa stabile? Allora, come scarpa è sempre comunque stata una scarpa relativamente stabile non stabilissima perché comunque sappiamo che ci sono le vomero in casa di nike o altre scarpe un pochino più stabili con la scarpa ripeto popolare che hanno un po tutti anche chi si avvicina al mondo del running quindi con appoggi non, non eccezionali non l'ho mai vista cedere così tanto quindi credo che anche questa non, non sia da meno invece andrea a livello di battistrada che sensazione hai avuto e cosa ne pensi i tacchetti cambiano sempre da anno, da anno in anno sì però i tacchetti cambiano ma fondamentalmente l'idea, quindi quella specie di nido d'ape e il materiale del, del battistrada rimangono sempre gli stessi. Potresti comunque riuscire a correre anche con la pioggia che speriamo non, non ci sarà nei prossimi giorni, cosa ne pensi? Sto piegando al contrario perché vedo che le intagliature la fanno piegare anche al contrario perfetta eh, tanto la tua se la spacco cavoli tuoi eh, guarda la, la gomma è rimasta quella da 35 in avanti quella che si consumava di meno 33 e 34 hanno quel problema nella, nel battistrada fondamentalmente cambia sempre il disegno del battistrada ma non mi sembra che anche questa non avrà problemi spero sinceramente di non testarla sul bagnato perché è davvero odio correre col bagnato Andrea invece a livello di spazio nell'avampiede cosa ne pensi rispetto ai modelli precedenti sembra assolutamente più eh, spaziosa. Premessa che è il tuo numero e ho su delle calze belle imbottite di Nike. Devo dire che per me era abbastanza giusta giusta giusta. Sicuramente dovrei prendere il mio numero per valutare meglio. Tant'è che aspetto che tu dica la tua. Però mi sembra comunque in generale confortevole, quindi c'è un bello spazio in avampiede, non, a parte che non, non ho mai notato quella grande costrizione del piede, devo dire che comunque mi sembra abbastanza comodo. Invece cosa ne dici del, dei lacci che sono cambiati, ogni anno cambiano, in questo caso che sensazione ti hanno dato al di primo acchito se dovessi andare al negozio la prenderesti subito oppure no? No, beh, come ho detto all'inizio le Pegasus le comprerei di default, perché comunque... Te l'ho detto, da, dalla 33 in avanti secondo me ha fatto sempre un'ottima scarpa, ci avevano abituato a degli standard clamorosi con la 33 e la 34, dopo hanno calato un pochino, credo che con questa abbiano fatto un altro lavorone, 37 38 non mi facevano impazzire come allacciature, questa qua invece mi sembra ottima. Va bene Andrea, ascolta, sabato faremo un, una prima, un primo test in pista, spero di riuscire a correre e di seguirti. So che non siamo stati i primi a recensire in Italia questa scarpa, però comunque alzeremo l'asticella, eh, spero proprio di eh, fare una bella recensione. La più bella o una bella recensione? So che non ti accontenti, caro. Decideranno gli ascoltatori, comunque secondo me noi conosciamo bene il marchio Nike, conosciamo bene le scarpe di questa azienda abbiamo testato moltissime scarpe e siamo comunque il canale che fa più recensioni di scarpe. Te prima hai detto che la gente vuole più scarpe e meno pro di Apodistan. io spero che stavi scherzando perché ci sono rimasto davvero tanto male. No, ma ogni tanto mi capita di avere dei momenti un po' in cui perdo la testa, comunque grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Anch'io la domenica sera di solito perdo la testa, Max.